Ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video sono sempre Fabrizio, questa volta sono su Assetto Corsa a Monza e ci tenevo particolarmente a fare questo video perché eh, in seguito a quello che è stata la mia prova in pista per la Pagani Waira BC e per eh, una questione di dovere, di, di cronaca e anche di verità eh, avevo giudicato Project Cars all'avanguardia per quanto riguarda la realtà virtuale e il dettaglio delle auto il che non cambia assolutamente il mio pensiero soprattutto vi avevo fatto vedere anche eh, gli specchietti attivi in realtà virtuale però devo dire la verità ragazzi questo ve lo devo segnalare il dettaglio grafico che si trova sulla Waira BC di Assetto Corsa è davvero incredibile, certo gli specchietti non sono attivi però ragazzi il lavoro che ha fatto con le nostre simulazioni qui è davvero incredibile intanto il gioco di ombre con il casco di realtà virtuale si nota veramente molto bene e in più il dettaglio dell'auto dell è davvero micidiale, mostruoso cioè si vedono le cuciture qui all'interno sul cruscotto eh, questa eh, sensazione di brillantezza che si ha, il dettaglio di praticamente tutto è incredibile veramente fatto molto molto bene eh, cioè non c'è assolutamente nulla da dire io vi propongo di fare uno o due giri per vedere in termini di comportamento dell'auto cosa cambia e magari poter fare un confronto live con quello che è Project car 2. Allora intanto prima cosa l'audio completamente diverso, un po' più cupo, direi forse, mi permetta di dirlo, un po' meno coinvolgente, un po' meno aggressivo, ma di tutto rispetto anche rispetto a Project Cars 2. La sensazione di velocità all'interno del casco c'è tutta. vediamo invece il comportamento dell'auto non curva <ride> c'è curva pochissimo molto sottosterzo e poi potenza subito a terra un po' la prerogativa di quest'auto ma forse un po' un pelino troppo accentuato su assetto corsa sul sotto rispetto a progettarsi ma questo non è un giudizio complessivo del gioco sapete benissimo ormai cosa penso dei due giochi sono nelle stesse identiche eh, condizioni che su Project Car2 e qui su Assetto Corsa in modo tale da cercare di avere un riscontro più o meno simile allora, qui si ha un po' più di difficoltà a domare l'auto però ragazzi mamma mia il dettaglio è micidiale è spettacolare cioè Assetto Corsa è uscito prima di Project Cars 2 e il lavoro qua in realtà virtuale si apprezza davvero tanto guarda qua mamma mia guarda vado a schiantare Verso. cioè eh, io graficamente ragazzi cioè qua almeno gli interni assetto corsa spacca totale mamma mia poi per quanto riguarda le differenze di comportamento del, di guida credo che sia soltanto una questione di gusti e di, e di giudizi soggettivi cioè in questo caso qui preferisco la, la BC di Project Cars 2, ma per altre auto preferisco i gran di assetto corsa. Nel caso specifico penso che sia più godibile come giocabilità eh, Project Cars 2 nelle stesse condizioni di guida, cioè con aiuti e senza aiuti, eccetera. Assetto Corsa un, un pochino più difficile, ma questa forse è una pre prerogativa di assetto corsa, questo forse lo sappiamo. Non, non, non lo so, non so darvi un giudizio preciso rispetto a queste due auto nello specifico quello che mi interessava invece confrontare era sicuramente il dettaglio grafico e di quello che sono riusciti a fare Project Cars 2, attenzione, il livello è altissimo cioè si parte da una base micidiale, ma qua raga, cioè dovete prendere un casco e guardare quest'auto qui sembra di essere dentro poi quest'auto su Assetto Corsa in generale è di tutto rispetto ma il dettaglio ragazzi, mi ripeto lo so ma il dettaglio grafico è un qualcosa di mostruoso, mostruoso e poi, cosa che gli altri non fanno, qua il rendering è fatto dovunque, cioè guarda qua, guarda qui, cioè ogni volta mi stupisco, ormai è un anno e più che ho praticamente il casco di realtà virtuale, ci gioco poco, devo dire la verità lo utilizzo poco ed è veramente un peccato da parte mia, però eh, Ogni volta rimango sbalordito, ma anche guardate il gioco di ombre che si è fatto, basta che mi muovo. È qualcosa di.. di spettacolare. Ma pure la chiave dentro hanno messo, ragazzi, qua, guarda la chiave. Cioè. Mamma mia. Cioè, era doveroso da parte mia comunque segnalarvi questa differenza dettaglio, noi andiamo a scucciare tutti i giochi, eh, ci piace guidare eccetera, ma ci piace anche vedere un po' i dettagli, eh, ho detto subito no no no, questa, questa roba qua la devo far vedere ai ragazzi, assolutamente, che alcuni di voi, cioè non tutti hanno il casco di realtà virtuale, magari uno non si rende conto di quello che, che succede, cioè cosa. come si vede all'interno del cruscotto. Poi la sensazione di velocità ci sta ragazzi, ci sta tutto Anche il gioco degli ammortizzatori si vede Ma no, Assetto Corsa sarà a batte bene Però quest'auto qua Mi manca qualcosa rispetto a Project Cars 2 Chissà cosa ci riserverà Assetto Corsa Competizione ragazzi Bene, su questa... Eh, prova su questa magari Guaira BC su Assetto Corsa in confronto a Project car 2 eh? io ragazzi vi invito a lasciare un pollice in su se quest'auto vi è piaciuta anche qui su Assetto Corsa non esitate a lasciare un commento per dirmi cosa ne pensate di quanto abbiamo analizzato oggi in questo video io vi invito ad iscrivervi se non l'avete già fatto tanto è gratuito ricordatevi di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati ogni qualvolta pubblico un nuovo video noi ci vediamo alla prossima da Fabrizio è tutto ciao